Sera a tutti carissimi amici, vorrei spendere due parole con voi riguardo a un concetto molto importante in realtà nel riconoscimento della persona, molto importante anche nelle nostre vite stesse e che comunque ci influenza, che uno se ne accorga oppure no. È sempre il concetto di Dio. Dio unico monoteismo, oppure tanti dei, politeismo, eccetera, eccetera. Il discorso è che il concetto di Dio è un concetto, così come molti altri concetti, in cui diverse persone si sono approfittate per dominare controllare, gestire le masse, gestire un popolo. Il concetto di Dio è inventato, completamente inventato. Così come il concetto di ehm, qualcuno che sia il tuo padrone e quindi tu, devi obbedire a quel che dice, eccetera, eccetera. Questo perché, e tra un po' vi spiego meglio come mai dico queste cose, perché dico così, no? Um, prima di tutto dovete capire che tantissime frasi, conoscenze, che noi abbiamo di Dio, derivano da un libro, che potrebbe essere la Bibbia, potrebbe essere un altro libro qualsiasi, ma i libri vengono scritti dalle persone. Al di là che possono anche dopo essere manipolati completamente, un libro è stato scritto da una persona e qualsiasi libro di cui si parla. Non esiste un libro che è scritto da Dio, quindi non ci si può, questo vi sto cercando di spiegare, che non ci si può orientare sul capire chi è Dio veramente orientandoci con un libro. Non è possibile. È un errore molto infantile. Si può capire un po' che cosa secondo quelle persone è Dio. Quello sì. Se ci potrà mai aiutare. Ma il concetto di Dio, così come ci è arrivato oggi, è un concetto molto interessante perché è il concetto dell'Uno. Ecco, se vi dico il concetto percettivo dell'Uno, forse in un attimo solo già mi capite completamente. Il concetto percettivo dell'Uno. Di fatto, questo è veramente Dio. La parola Dio è, è sbagliata, cioè è fuorviante. Non è certamente la più ottima parola per chiamarlo, ma uno, cioè è una possibilità percettiva. Quindi non è vero che esistono tanti Dei. Per come, diciamo così, si vede il concetto di Dio è uno, però non è in contrasto con quelli che invece prima venivano chiamati gli dèi. È un nuovo concetto del Dio unico, in cui infatti di fatto anche nelle vere tradizioni che purtroppo non si può parlare del cattolicesimo e del cristianesimo, si parla più delle vere tradizioni monoteistiche, hanno questo concetto magari del Dio unico, però hanno anche molto il concetto, attenzione, di come ci si mette in contatto con le forze. O chiamando i suoi angeli, che quindi si parla di esseri viventi, essere viventi nella natura, essere viventi collegati alle stelle, essere viventi collegati ai pianeti. Oppure si parla dei nomi di Dio, quindi è vero che Dio è il numero uno, ma se a me mi serve la manifestazione in un certo campo della mia vita, per esempio il campo rosso perché mi serve il coraggio, mi serve la grinta, mi serve quella tensione positiva con cui si inizia un, una battaglia, una guerra, perché in quel momento devo essere attivo. Ecco, se mi serve questa specifica forza nella mia vita, mi spiegate che senso ha dire uno? Cioè, dire semplicemente Dio e basta? Dio per tutto, no? Dio per questo, Dio per quello, Dio per quello, non ha senso, non è solo fuorviante, è che non funzionerà mai, ecco il grande problema del cattolicesimo cristianesimo che ci ha tolto completamente la magia, completamente, quindi quello, purtroppo io non so cosa dire, perché già nella Kabbalah ebraica, ma anche nell'Islam e nella magia islamica esistono i nomi divini. Quindi nel caso in cui ho bisogno di fare guerra contro un mio nemico, non è che posso andare lì a dirgli, oh che carino, ti amo. Cioè se io in questo momento ho bisogno di avere quell'energia forte dell'adrenalina e del coraggio di affrontare una mia sfida, non è vero, che ho bisogno dell'opposto, cioè dell'essere rilassato, take it easy, eh, rammollito, eccetera. No, in questo momento ho bisogno dell'attività, il rosso attivo, Marte. Esistono nomi divini collegati a Marte, che quindi vai a chiamare il principio divino però lo chiami con la sfumatura del rosso, non se ne esce, <ride> perché Dovete capire che Dio, essendo uno, è tutto. Quindi, se volete capire cosa è Dio, avete presente i numeri 2, 3, 4, 5, 6, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000? In ogni numero è compresa l'unità. Cioè, 50.000 cosa sono? 50.000 unità. In 20 cosa sono? 20 unità. Mi capite? Dio è una possibilità percettiva. Non è qualcuno di qui, di là, di su, di giù. Quelle sono deviazioni che ci hanno messo nella testa per comandare. Il concetto di Dio unico è un concetto percettivo a cui l'uomo nella sua ricerca è arrivato comprendendo che alla base di ogni numero c'è l'uno. Quindi, nella vita, qual è? Dove lo vedete Dio? Come si fa a vedere Dio? Come si fa a percepire Dio? Serviranno anni, eccetera? No! Serve la conoscenza diretta, capire, ermete, mercurio e ci siete. Dio è l'esistenza. Adesso, per favore, guardatevi un secondo intorno. Puntate l'attenzione leggermente agli oggetti che vedete. La sedia, il tavolo, eh, la persona, la pianta, l'animale. Tutte queste cose, prima di tutto, esistono. Quindi, poi, una se una cosa... Qui c'è un, un, una A uguale A, un'identità. Infatti, Dio è uno, è, è, è l'identità con se stesso. Se una cosa esiste, allora deve esistere. Questa è l'identità. A uguale A. Quindi, questo è Dio. Una realizzazione percettiva da parte dell'uomo, che con la percezione sviluppata ha capito che ogni cosa nell'universo, dal più piccolo granello di sabbia alla, più, alla formica, all'animale, alla galassia, condividono il fatto che stanno esistendo. Mi capite com'è tutto semplice? Ogni cosa esiste. Quindi... Ecco perché vi dicevo, la parola Dio è fuorviante, N non è, è, è, domino, cioè, è, è buona per dominare il popolo, ma non è utile neanche per conoscere, va bene? Ora, ascoltatemi attentamente, comprendendo che Dio è l'esistere di ogni cosa, voi mi capirete che, per esempio, vi prendo un esempio, qua ho un piccolo ciottolino, vedete? di rame. ok? Questo ciottolino, prima di essere un ciottolino, prima di essere rame, prima di essere solido, liquido, gassoso, prima... guardatelo adesso, prima di essere nell'esistenza proprio, nei piani, è... chiaro? Prima di essere qualsiasi specializzazione, per esempio ci sono anche le polarità, no? Maschile, femminile, eccetera... Prima di essere qualsiasi possibilità, una cosa è. Uh, quelle candele che vedete lì, prima di essere candele, prima di tutto, sono. Mi capite? E, e così potrei prendere ogni oggetto. Ora, questo corpo che vedete, prima di tutto, è. Ogni potentissimo essere divino che possa esistere, prima di tutto, è. Ogni cosa che fa parte della creazione, prima di tutto, è. Dopo, il secondo passo è il numero due, cioè la polarità. Quindi, e il terzo passo è la forma, in cui si arriva a dire è qualcosa. Sono le prime tre sefirot dell'albero della vita. Keter, hochma, binah. Dio, i superni, è l'insieme dei tre superni che è Dio, cioè, e poi l'hanno tutti infiocchettati col padre, figlio e spirito santo. Ma come fa l'uomo? Io ci pensavo l'altro giorno, lo so che a livello esoterico, poi quando tu hai le chiavi giuste, vedi tutto, e tutto vedi che ce l'hanno davanti agli occhi messo. Ma mi potete spiegare con questo linguaggio così contruso? volutamente, cosa cavolo ci si può capire del divino vero, del divino, ok? Lasciatemi spiegare due altre cose. Il divino, quindi, non può essere qualcosa che io leggo in un libro. Il divino è l'esistenza stessa, poiché è l'esistere, quindi attenzione, non è L'essere questo, l'essere quello, l'essere quel. No, è prima... l'essere. Allora, mi capirete che... allora è uno. Cioè, l'essere di questo è uguale all'essere mio. Si esiste tutte e due, no? E non è che quello esiste un po' di più e quello esiste un po' di meno. Ecco, l'esistere è comune a tutti gli esseri di tutti i piani... Sottili, non sottili... Ecco perché si dice Dio è uno e quindi Dio è tutto ciò che esiste. Mm? Mi capirete che in questo tutto, boh, come se fosse un grande diamante, l'intera creazione, tutto ciò che esiste, ogni mio pensiero è Dio, ogni emozione, ogni cosa, prima di tutto esiste. Prendete la rabbia, per esempio, è un'emozione. Prima di essere rabbia, prima di essere bella o brutta, prima di essere... Andate indietro, indietro, indietro, tac, esiste. Esisterà in qualche piano più sottile, ma esiste. Mi capite? L'esistere è Dio. Ma è chiaro che a questo punto non ce ne frega più di chiamarlo Dio. È fuorviante. Perché tanto per iniziare sembrerebbe maschio. Mh? Mm? Ma è chiaro che Dio non è maschio e né femmina, non è ancora neanche differenziato, ok? Mi capirete però che in questo diamante de, no, dell'esistere, è come se non ci si potesse fare niente, cioè è così tutto quanto, che domina tutto quanto, ma se io volessi delle manifestazioni, se io per esempio volessi fare anche una preghiera, se io la faccio a questo che contiene in sé tutte le forze, non è il metodo giusto. Mi capite cosa voglio dire? Perché? Perché, ritorniamo al mio esempio in cui in questo momento mi serve coraggio e forza per affrontare una situazione. Se io mi rivolgo all'esistere, l'esistere comprende sia il coraggio che voglio, sia il suo opposto, e io non ho mai specificato una parte sola. Quindi, se io voglio i soldi e mi rivolgo però all'esistere proprio e basta, io non mi sto rivolgendo alle forze che mi porteranno i soldi, perché le forze che mi portano i soldi includono il fatto che non mi portano la povertà. Mi portano i soldi, se io voglio la ricchezza, è chiaro che non voglio la povertà. Ma chiamando la neutralità dell'esistenza, che è la sua in effetti totalità, il numero uno, certo... Chiamando però il numero 1, tu non hai il, per esempio, per esempio, il 7. Ma te volevi il 7, giusto? Te volevi il 7, cioè la ricchezza. Non volevi per esempio il 6, cioè la povertà. Sto dicendo dei numeri a caso. Ma per farvi comprendere quanto è percettivo il discorso, non c'entra nulla la religione, non c'entra niente. Allora, proprio perché... Una, una preghiera fatta al nulla, e cosa volete che vi porti? Ecco perché vi dicevo, il cattolicesimo cristianesimo ha fatto questo grande sbaglio, voluto, infatti questa qui è una religione politica, lo sapete, è nata a tavolino, basta. Lo sbaglio voluto di fare, a parte le invenzioni, e quello non, non c'ho nulla da dire, ma hanno tolto la magia alla gente, hanno tolto la possibilità alla gente. Diciamo, religioni più, un po' più antiche, come può essere quella ebraica, per esempio, uh, ma io metto anche le, quella islamica, perché quella islamica, ok, um, anche loro da paganesimo sono diventati mono, monoteisti, no? Però non hanno mai perso come si fa a far magia. Perché quelle sono le terre del Medio Oriente, sono le terre in cui la magia è nata e sono le terre in cui la gente col cavolo che uh, smette di fare le cose che vanno fatte. Allora, ascoltatemi, nelle religioni diciamo monoteistiche, però quelle vere, leviamo per favore il cattolicesimo e il cristianesimo perché lì siamo andati che abbiamo perso tutti gli strumenti, sono stati tagliati fuori. In quelle un po' più antiche, diciamo... Quindi capendo il concetto, per esempio, di questo, no? di questo concetto uh, percettivo del fatto che Dio è Uno, ti salva da non essere mai, diciamo così, succube di una delle forze. Mm? Quindi, per esempio, se io... Uh, perché l'uomo... <ride> E' questo è il grande segreto che secondo me è positivo di una religione monoteistica. Poi ci sono tanti anche cose che sono positive per una religione politeistica, perché secondo quel che vi sto dicendo non esiste né monoteismo né politeismo. E ora vi spiego il perché. Se sei monoteista hai anche i nomi di Dio e poi come vi dicevo ci si rivolge anche agli angeli che sono servitori del principio divino. Quindi ci si rivolge alle forze specifiche. Per esempio, se c'è da fare un'operazione di Marte, io, non in, io invocherò il principio, il nome divino, di Marte, ok? Per esempio, nella tradizione cabalistica può essere, ce ne sono diversi, ma hanno quella forza. Può essere, per esempio, Elohim, Ghibor. Qua dietro a questi nomi c'è la conoscenza dei magi, perché i nomi non sono casuali, addirittura non importa neanche cosa significano, perché sono fatti, inseriti in quel testo mezzo storico, mezzo... tac inseriti apposta per trasmettere una conoscenza che è nascosta, perché ogni nome divino ha la giusta combinazione usando la magia delle lettere, quindi non arbitrariamente. Voi sapete che ogni lettera è anche numero per le popolazioni semitiche, lo sapete questo ormai, quindi ogni nome divino ha il codice per cui muove le forze della realtà. Quindi Elohim Gibor, per esempio, nome divino di Marte e quindi sarà esattamente la, la ascoltate bene la sfumatura il raggio del divino mm, che io invocherò nella mia operazione che io a cui farò la mia preghiera svegliatevi siete cristiani siete cattolici ottimo però se dovete fare una preghiera in cui volete um, far guerra perché vi serve non la fate a Dio e basta. Fatela con un nome divino. Tra cui, appunto, per esempio, nella lingua ebraica i nomi divini non sono tolti, ovviamente. La Bibbia ci ha tolto le possibilità di far magia in ogni... Ci ha tolto la possibilità far magia, intendo, essere un attimo artefici della propria vita. L'Islam non l'ha tolto, perché nel Corano ci sono i nomi divini, non esistono quattro righe, linee, in ogni sura del Corano non esistono quattro linee senza un nome divino, ok? E questo naturalmente in una forma religiosa ma i nomi divini sono rimasti, mi capite? Quindi ogni lettera per farvi capire ogni lettera non è una lettera dell'alfabeto è potenza nelle popolazioni semitiche ogni lettera vi ricordate ho fatto anche qualcosa sulla magia delle lettere in questo canale ogni lettera è potere preciso prima di tutto è potere preciso ok seconda cosa ogni lettera è numero se uno ha la conoscenza magica, può combinare i numeri e quindi attivare i giusti poteri in una semplice frase, in un semplice nome divino. Ed ecco cosa fecero i maghi. Ed ecco cosa è nascosto dentro testi apparentemente religiosi. La giusta combinazione delle forze nella pronuncia. Ok? Detto questo, quindi... È importante, questa, intanto, esserci tolti questo discorso qua della differenza. Quindi mi capite che anche se una religione può apparentemente essere monoteistica, monoteistica insomma, um, in realtà, pur riconoscendo ovviamente il principio divino in ogni cosa, cioè pur riconoscendo che tanto per incominciare il primo numero è il numero uno, Permettete, no? A me che uno è matto, dice i numeri sono tanti, però, il primo numero è l'1, giusto? Poi c'è il 2, il 3, 4, 5, 6, 7, 8, ci sono, però cosa vuol dire che prima di tutto si riconosce che il numero 1 è quello, giusto? Ma guardate anche gli antichi grimori di qualsiasi natura, cosa fanno? Nomi divini, come è fatto un rituale di evocazione? Lo standard, la sua struttura. Invocazione al principio divino. Perché? Perché prima di tutto mi connetto all'uno all'Alef. a ah, la prima lettera, mi connetto al numero uno prima di tutto, perché io so che se riesco con la coscienza a connettermi all'uno, entro nel potere di un mago, cioè nel potere di poi. Comandare ogni altro numero. Quindi, generalmente funziona così. Numero uno, invocazione al principio divino di ogni cosa. Poi, secondo passaggio, nomi divini, giusti per la tua opera. Quindi, la forza divina io la voglio tutta? No, voglio solo quella, capito? Che mi porterà il bene in questa cosa. Perché Dio è sia bene che male. Sia ricco che povero, sia uh, due che si uniscono in amore, sia due che si separano e si odiano. Tutto quanto, ovviamente, fa parte o no dell'esistenza. Svegliatevi e inizierete a capire per davvero come stanno le cose. Perché Dio non è un concetto che è necessario tenere. La comprensione di quel che si intende, sì. Dopo la chiamata dei giusti nomi divini si va alle intelligenze. Angeli. Eh, possono essere i jin se la tradizione è araba, diciamo. Spiriti specifici di quella entità, di quella natura. I nomi delle intelligenze. E poi si chiede quel che si vuole. Un, un classico rituale è così. Sia nella magia araba, sia che in quella cabalistica eh, ok, ebraica, sono così. Dovete vedere la struttura giusta di conoscenza della manifestazione, di conoscenza dell'universo. Detto questo, quindi, mi capirete che ora che sto parlando del monoteismo, in realtà il monoteismo non esiste, da nessuna parte, perché pur riconoscendo naturalmente che il numero uno è il primo, se no sarai stupido, Oppure sarei, oppure tenderei, questa è la valvola di sicurezza, tenderei a diventare schiavo di uno dei numeri, per esempio, del 4, io lo idolatro come appunto fosse il unico, ecco, poi divento schiavo di un numero invece che dell'origine di ogni cosa, perché il 4 non è in tutti i numeri, mentre l'1 sì, mi capite? Quindi... Mm, vi faccio un esempio tra l'1, il 2 e il 3, per capirci ancora meglio, perché queste sono facoltà percettive dell'uomo, ok? E i maghi si accorsero che l'uomo ha una facoltà percettiva di essere Dio, cioè quel Dio di cui parlano tanti, che non si sa da dove è sortito fuori, stanno parlando di te, Tutti fin dai tempi dei tempi, cioè l'uomo non si sa se ce l'hanno tutte le creature, questo non lo voglio dire, non si sa. Ci sono alcuni che dicono che gli angeli non hanno il libero arbitrio, quindi già è diverso, ma l'uomo, se si sveglia a se stesso, ha la facoltà di diventare l'Alef, perché l'uomo è Adam, non è solo Dam, sangue, ossa, eccetera, è Adam. Quindi l'uomo ha questa facoltà percettiva di percepire il divino. Ripeto, non so se tutti hanno o non hanno, ma l'uomo ce l'ha. Realizzare veramente il divino. Basta. Capito? Il numero uno. Questa è una facoltà percettiva che abbiamo. Ma finché continuate a dire Dio di qui, Dio di là, non ci arriverete mai. Perché quando dite Dio, l'intelligenza vostra va in crisi e dice ma che vuol dire Dio? Ma chi è Dio? Ma cos'è Dio? Ma chi di qui... Poi se uno, basta che uno legga la Bibbia, ancora peggio, eh? Leggetela la Bibbia per davvero, eh? L'Antico Testamento. Hm? Leggetela per davvero. Ancora peggio. <ride> cioè, eh, cioè, Dio che va, chiede le vergini, come offerta, chi è delle bestie, chi è degli animali, Dio che fa guerra, Dio che uccide, Dio che... Non ci si capisce nulla. Perché qui è il segreto di tutte queste cose? Prima di tutto la conoscenza del divino è esoterica per affinché queste cose non fossero state perdute, bruciate da chi voleva dominare le masse. Ma dovete capire che la Torah, i libri, la Bibbia... La Torah, perché la Bibbia viene dalla Torah, a parte il Nuovo Testamento. Insomma, dovete capire che l'hanno scritto gli uomini, ok? E se io dico, per esempio, per i greci Zeus era il Dio, no? L'hanno chiamato Zeus, e quell'altro l'hanno chiamato Yahweh. Cioè, se io vado a dire in giro... Se io scrivo un bel libro, no? Eh, io, sapete, no? Ecchio, mi chiamo Nicola, quindi Nicola è il Dio buono. Nicola è il Dio santo. Nicola è il Dio di tutti i padri. Lo posso fare. Chi mi dice nulla, nessuno lo posso fare. Non fatevi tenere i paraocchi. Semplicemente svegliate l'intelligenza e capite che dietro a tutto questo c'è una grande conoscenza esoterica che però vi deve portare all'esistenza e alla percezione. Tutto ciò che vi toglie dalla percezione è fumo negli occhi. Ok? Quindi vi ho detto anche il lato esoterico che sta dietro a questa roba, però anche il lato sporco che sta dietro a questa roba, perché dovete capire che... Uh, i libri sono scritti dalle persone, dagli uomini, e quindi gli uomini hanno scritto che, che cavolo gli pare, basta. Capito? Bene. Dietro quindi a questo discorso c'è il fatto che il monoteismo non esiste. Perché? Comunque, eh, eh, cosa sono i nomi divini in, in, detta, in italiano? Sono le qualità del divino. Quindi, per esempio... Dio che è onnipotente, Dio che è uh, vittorioso. Addirittura, anche se, se voi vedete quegli, quelli, di, eh, quelli arabi, no? quelli islamici, addirittura c'è, perché è molto più scientifico il discorso dei nomi divini lì, c'è Allah, no? che tutti i nomi di Allah, cioè nomi dell'uno. Anche lì, se uno si immagina Allah come... Qualcosa, oppure come un omino davanti a te che te devi pregare, sbaglia. Se uno, quello che noi abbiamo chiamato l'esistere, inizia a chiamarlo Allah, allora veramente avrà i suoi occhi rivolti verso Allah. Non è la direzione la mecca, la direzione è la percezione. Ma, nei nomi divini islamici, ci sono tranquillamente Dio che dà la vita, oppure Dio che dà la morte, ve lo dico in italiano. Ok? Dio che ti arricchisce, Dio che ti impoverisce. Ci hanno nomi diversi. E ci sono tantissimi Io vi consiglio di guardare su internet, per esempio, non è che sono solo quelli, però per esempio, 99, nomi di Allah. Guardatevelo. Con il, con il cuore aperto per capire dove sta la conoscenza, cioè le sfumature del divino cristallizzate come fonte di potere accessibile, <ride> quindi, uh, se io ho capito, se io voglio un guadagno nelle mie, nel mio lavoro, nel mio, io andrò su Al-Razak per darmi guadagno per muovere la mia situazione, per muovere i soldi, ok? Al-Razak, e quello è la condensazione di potere. Quindi vedete, il monoteismo non esiste, perché non c'è differenza tra Dio e gli dèi. Gli dèi sono un'emanazione del divino, Passiamo al politeismo, un secondo, politeismo. Tutto il discorso del pagano, io, non, a me non piace mai dire pagano perché mi sembra quasi come stregoneria, no? A me non piace nemmeno usare stregoneria, nel senso che uh, mi sembrano dei nomi, delle etichette, che sono state date tipo dal, dal cattolicesimo, no? Per esempio, strega mi sembra più un'offesa per una donna, di conoscenza, non mi sembra un complimento. Lo so, oggi va di moda, a uno gli piace, uh, sono una strega, sembra qualcosa di potente, va bene. Però a me strega mi sembra proprio un termine dato ai tempi medievali, ai tempi in cui le persone che avevano paura di queste cose, eh, la Chiesa, eccetera, eccetera, per offesa erano chiamati così. Mi sembra. Quindi. Non amo mai chiamare. e così pagani. Cioè, che, che, o sei cristiano o sei pagano, non so se lo sapete. Eh, non, non è bello secondo me è un po' superficiale come nome no? parliamo un secondo proprio qualche minuto del politeismo così come ho detto del monoteismo il politeismo non esiste perché ci sono diversi dei però ogni panteon Reale, se se ne guarda la mitologia, se se ne guarda uh, le origini, se si guardano le storie proprio, gli dèi sono emanazione di un'unica... Um, a volte di un unico dio progenitore, a volte, no? a volte di un unico dio progenitore che si divide in due, ma, la sua parte maschile e la sua parte femminile, e poi genera gli antichi, genera gli arcaici proprio, e poi piano piano arrivano gli dei, cioè ci sono proprio poi le gerarchie anche, ma l'origine di tutto quanto, l'origine degli dei è unica, cioè gli dei sono emanazioni del divino. Questo qui è uguale, quindi, il discorso, cioè, politeismo cosa vuol dire? Diciamo, il politeismo forse è un po' più... Uh, è un po' meno infangato perché, perché la Chiesa ha fatto tutto come gli pare a lei e il politeismo ha detto, te sei da bruciare, punto e basta, non ci ha messo troppo le mani, diciamo, no? Però dovete capire che non esiste un politeismo e non esiste un monoteismo assolutamente, esiste solo la percezione. Da un lato, una cosa positiva, diciamo, di quello che chiameremo monoteismo, è che non ti permette di essere schiavo dei numeri, quindi delle altre forze, degli altri dei, perché stiamo parlando di dei, no? Monoteismo, de... proprio hai chiaro bene il discorso che le varie emanazioni del divino, Okay. I nomi divini di cui vi sto parlando assolutamente sono equiparabili agli dèi, eh? ma ancora oggi. Cioè, se io per esempio dico che Dio è eh, El Shaddai, okay? è una definizione che assolutamente, se tu guardi l'adorazione degli dèi, potrebbe essere un dio, quindi. El Shaddai, El Shaddai lo puoi pregare come un dio. Mm? Però il monoteismo c'ha questa valvola, diciamo, di sicurezza per non cadere, diciamo, ehm, schiavo di egregori. Di egregori. E ora vi spiego meglio. L'egregore lo forma l'uomo, eh? Non lo formano, non lo forma il divino, il principio divino, perché, oh, il principio divino, l'abbiamo detto cos'è? È, è l'esistere di ogni cosa. Non è che quello forma egregori ma l'uomo che avendo una uh, ancora immaturità percettiva della cosa, allora si immagina, per, vi faccio un esempio concreto, si immagina, que, non, non riuscendo ad arrivare con la percezione ancora, perché non è maturo, alla realizzazione di cui vi, vi sto dicendo, allora si immagina per esempio un omino che è lassù sul cielo e lo comanda, allora cosa farà? Si inchinerà e dirà, oh tu, omino, oh, no? Magari lo chiama Dio. Oh tu, oh Dio, ti prego, vieni qua, no? Eccetera, eccetera. Se lo immagini... Questo lavorino qua, fatto giorno dopo giorno, forse mese dopo mese, forse anno dopo anno, crea già un egregore. Tutti gli egregori, l'abbiamo visto, sono creati dall'uomo. Voglio dire che tutti gli dèi, per come ce li immaginiamo, sono creazioni dell'uomo della sua comprensione del divino. Ecco perché ogni pantheon è diverso, le forze principali sembrano uguali, ma in realtà ci sono delle sfumature per cui quella cultura ha percepito l'esistenza. Magari in una cultura più agricola ci sono degli dei molto più legati al grano, al raccolto, al frutto, eccetera, no? E in una cultura più cacciatina. Cacciatori, di cacciatori, ci sono dei molto più aggressivi, molto più uh, del sangue, no? Eccetera, eccetera, capite? Non vi sembri strano, eh? Gli dei sono un tentativo percettivo di comprendere le forze dell'esistenza. Ripeto un'altra volta, se volete. Gli dei sono un tentativo percettivo che noi abbiamo per comprendere le forze dell'esistenza e anche per differenziarle, perché giustamente se voglio la forza dell'amore, io poi non voglio la forza dell'odio, della rabbia, della gelosia, no? Quindi io prendo, per esempio, percepisco che nell'universo esiste l'amore che non ha queste cose che vi ho detto, quindi l'amore bello, uh, fertile, uh, femminile, perché generalmente è la donna che fa i figli, quindi se è fertile, femminile prosperoso, non, ma, non immaginerò l'amore come una morte secca, come uno scheletro, immaginerò più l'amore come sia prosperoso, emanato, emanato di bellezza anche, molto molto bello, eh, possibilmente venuto dal mare, per esempio, venuto dalle acque della vita, ok? Ecco, immaginate questa mia comprensione di questa forza che è, noi la chiameremo amore in italiano, ecco, questa mia comprensione co coagulata per un po' mi diventa una dea, quindi sto connettendomi con una parte specifica delle forze universali. Perché? Perché mi serve quella. Una cosa prolungata del genere porta egregori. Ma sono sempre gli uomini che creano gli egregori. L'abbiamo già detto questo, questa sottigliezza che c'è tra egregori no? non so se vi ricordate quando parlammo dei beni Elohim e degli Elohim hm? se non l'avete visto c'è il mio video che si chiama Egregori e Gregory, qualcosa e lì ne parlo bene um, quindi per concludere voi non vi serve a nulla capire se, se vi serve percepire non vi serve a nulla credere in quello, credere in quest'altro e allora in cosa devo credere? in nulla Te devi arrivare a sviluppare la tua intelligenza propria affinché indaghi le eh, insondabili acque dell'ignoto della realtà, ok? Cioè devi con la percezione arrivare alle cose. Se non ci arrivi con la percezione non ti serviranno a niente, ok? Quindi vi faccio l'ultimo esempio, se io sono in una cultura cioè in una famiglia, no, in una cultura musulmana, sono stato cresciuto così dentro di me, dentro la mia psichia, cioè avrò quel linguaggio lì, capito? Allora posso o cadere nella trappola dell'egregore, perché naturalmente esiste anche l'egregore musulmano, ve l'ho detto, dopo un po' di tempo si crea egregore. Allora posso cadere nella trappola egregorica e quindi credere che Uh, appunto uh, a tutte le cose che crederebbe un musulmano conservatore, no, e, eccetera eccetera. Tutto quello che ha creato le gregore. ma non c'entra nulla il divino, capite? Oppure posso, invece loro hanno anche la differenza tra musulmano e islamico, non è la stessa cosa. Poi addirittura hanno anche delle differenze per come viene praticato e, e cosa poi viene seguito, ma se invece di seguire il musulmano e quindi il mio, diciamo, egregore di famiglia, eh, uno si sveglia e segue il divino, poi può tranquillamente chiamarlo Allah, allora ti connetti alla vera conoscenza degli antichi, cioè alla vera origine di tutto questo, un tentativo percettivo dell'uomo di conoscere... Il divino dell'uomo di conoscere le forze della natura perché solo conoscendo le forze della natura poi puoi interagire chiedere usarle ne abbiamo parlato no del fatto che pregare un dio anonimo un dio che è tutto un dio e basta non porta nulla di concreto. Quindi ti puoi tranquillamente usare le stesse parole ma connetterti alla percezione invece che alla religione. E questo non solo è molto importante per iniziare a avere un po' di potere sulla tua vita, ok? Ma è molto importante anche perché piano piano realizzerai che l'uomo ha la possibilità percettiva, che non è detto che la usi però, di realizzare il divino, cioè il numero uno. Ha la possibilità di percepire il numero uno, cioè l'esistenza di ogni cosa, cioè il tutto, e quindi naturalmente ha la possibilità percettiva di diventarlo